Crazy ass, all oh my, all oh my crazy ass bitches. <laughs> bitches. Ragazzi, con i ricky che è benvenuti oggi in questa nuova vita Quest'oggi vi porto un'altra reaction Perché dico strano che oggi non esca Una nuova canzone e strano che non esca Una nuova reaction, quindi ecco un'altra reaction Dico stranamente Martin Garrix, perché penso che nessuno si sarebbe Aspettato uh, di vedere Tutte le canzoni di Martin Garrix una dopo l'altra E quindi questo Allora, ha pubblicato questa canzone che si chiama Hold on, I believe Che ha fatto insieme a Federal Empire Beh, lo scenario si vede sempre lo stesso Cazzo di scenario delle altre canzoni, ecco Ah, mi scuso per la lampada, però non sto usando la luce naturale perché è buio, ci sono le nuvole. E quindi è meglio usare questo anche perché se fa buio presto ora. Io direi di iniziare subito con la canzone. E mm -hmm. stesso scenario: mm -hmm. che sì. Speriamo mm -hmm. che questi di vado sia fighissimo, qualcuno. Mm -hmm. Mi piace, mi Perché non amate altri canzoni, questo genere mi piace. Mi piace il bene. Introduzione alle droghe, figa. Mi piace Non è più chiaro, Martina, di Gli Il Del quadro che piace, è molto moderno, molto contemporaneo, molto vivo Mi piace, molto lo scatto, diciamo Però prendo un video di sembra di Martina, quindi E' un po' la lo un pezzetto ti sì, puoi vedere il simbolo di una no? oh ecco, ecco è morto, è morto, è morto. Ok, la canzone è finita e devo dire che mi è piaciuta veramente tanto perché arriva perché, Martina Martina, quindi le canzoni sono veramente fighe. Voglio un attimo parlare non della canzone ma del quadro perché non lo so, allora credo, cioè sono sicuro che abbia utilizzato questi colori, il blu, il rosso e il bianco perché lui è olandese, quindi c'è cioè, la bandiera dell'Olanda, è rosso, bianco e blu. Però sono sicuro che abbia, che li abbia utilizzati per questo. Oppure sono un coglione che ha pensato questa cosa e quindi questo La canzone mi piace molto perché ha un'introduzione al drop figa, un'introduzione della canzone figa, drop particolare e molto figo. Mi è piaciuta molto la coppiata di Martin e The Federal Empire perché in The Federal Empire ha un timbro molto particolare, molto diciamo blues, cioè non blues, però diciamo un pop classic, ecco. E mi è piaciuto la, sua, la loro accoppiata spero che questo video vi sia piaciuto se è così vi ricordo di lasciare un mi piace perché è fondamentale di iscrivervi al canale perché è quello super fondamentale di commentare che canzone vorreste vedere la prossima volta e di condividere il video se vi va ah vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social perché pubblico foto bellissime e molto sexy spero che il video vi sia piaciuto e bella